Passiamo la parola al professor Ric Ricolfi che è il nostro primo relatore della giornata e quindi facciamo un cambio della guardia. Io intanto appunto, presento il professor Ricolfi, eh, volevo anche dire, eh, come dire eh, due parole, anche due battute sul, su questa rincorsa al decreto, eh, nel senso che è stato approvato e firmato dal Presidente della Repubblica, il, eh, approvato in Consiglio dei Ministri il 4 di novembre, firmato dal Presidente della Repubblica pochi giorni dopo, ma anche la firma del guardasegili, del Ministro della Giustizia, che poi permette l'inserimento in, eh, in gazzetta ufficiale. E la cosa bizzarra è che solitamente circolano bozze, no? Nel senso che circolano bozze anche quando non devono circolare. Quando invece serve, servirebbero molto, perché aiuterebbero i... i, i gli esperti del settore aiuterebbero gli operatori, i professionisti o chi organizza convegni come noi a poter eh, lavorare su qualcosa che è già definitivo, in questo caso invece l'hanno fatta circolare. Penso che si debba sedere là davanti al computer, professore. Sì, così, esatto, così teniamo la distanza. E è un'occasione unica questa, questa direttiva, perché se ci fate caso, l'ultima direttiva che si occupava di ehm, diritto d'autore al mondo digitale risale a vent'anni fa esatti, quindi 2000, la direttiva del 2001. E eh, tutti si aspettavano tanto da questa direttiva, perché era un'occasione unica per avere un diritto d'autore in ottica diciamo, europea, quindi di, che comprende tutti i paesi dell'Unione Europea, ehm, molto più adatta e molto più moderna rispetto al contesto che, che viviamo oggi. Cioè dal 2001, se si pensate, insomma, i giovani, gli studenti nel 2001 probabilmente erano in fasce o erano appena nati, quindi non se la ricordano. Io me lo ricordo bene nel 2001, anche gli altri relatori se la ricordano sicuramente bene. Era un mondo molto diverso e quindi quello che ha detto la professoressa Formiga sul fatto che eh, ci si sta scollegando molto dal concetto di copia, quindi copyright, un istituto giuridico nato in un periodo in cui invece la copia era centrale, oggi è eh, di per sé un po' debole come concetto, e allora bisogna trovare nuove soluzioni, nuove. Eh, nuove... Noi abbiamo intitolato, abbiamo sottotitolato nuove sfide, scenari ancora aperti, nuove sfide da, da affrontare. Eh, adesso le, le sfide le, le, le cercheremo di, di, di, di, di raccogliere già in questi sei interventi di oggi pomeriggio. E vedere se eh, riusciamo a dare una forma più, eh, più concreta a quello che ci aspetta. Perché, oggettivamente, io quando ecco, la bozza che ho letto, quella, di, di, quella approvata temporaneamente dal Consiglio dei Ministri e poi ritirata e poi ripresa, quando l'ho letta ad agosto, insomma, forse era anche la stanchezza dell'estate, eh, mi ha lasciato su alcuni punti un po' perplesso, più che altro sulla loro eh, concreta fattibilità. Cioè alcune cose mi sembravano. Eh, comprensibile dal punto di vista teorico, però poi mi chiedevo ma come si fa a farlo davvero? Eh, per rispondere a questa domanda ovviamente dovremmo vedere la, la nuova bozza, quindi vabbè, siamo un po' in questa situazione di limbo. Eh, è, già, è già pronto, professore? Sì? Ok, quindi presento il professor Ricolfi, professore di, eh, di diritto della proprietà intellettuale al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e condirettore del Centro NEXT, del Politecnico di Torino, che per anni è stato anche il chapter italiano di Creative Commons, eh, con cui ho avuto modo di, di, di collaborare. Io dal professore, ho, eh, anche se non è stato il mio professore, però ho imparato tanto indirettamente, grazie alle, ai suoi iscritti, alle sue, ai suoi convegni, alle sue, alle sue lezioni. Eh, dal 2019 è anche presidente del comitato consultivo per il diritto d'autore che è un organo previsto dalla legge che appunto ha una, ha una funzione consultiva nei confronti del legislatore quando si tratta di materia di norme in materia di diritto d'autore e quindi il professore Colfi ci parla da un punto di vista assolutamente privilegiato perché ha seguito questi tutte queste, queste... <ride> fa così con la mano perché probabilmente ha qualcosa da dire su questo tema <ride> A qualche sassolino della scarpa, eh, che si vuole togliere dalla scarpa, però senso, è un osservatore privilegiato che poi venga più o meno ascoltato, coinvolto nelle, nelle, in debita proporzione, questo lo vedremo. Comunque il titolo del suo intervento è La direttiva europea e la sua attuazione tra interessi protetti e regolazione delle piattaforme digitali. A lei la parola, professore colfi Grazie, Simone. Eh, do del confidenziale tu a Simone perché effetti, in effetti è molto giovane, ma io lo conosco da quando era ancora più giovane e quindi da molti anni. Eh, io tengo la mascherina perché faccio, facendo le mie lezioni eh, in presenza con i miei studenti non mi sono mai trovato male con la mascherina. Se a un certo punto mi sento soffocare, quello che è successo è che oggi ho cambiato mascherina, ne ho presa una con due alette qua sopra il naso che mi mette un po' in imbarazzo, quindi se me la toglierò sapete perché. Grazie innanzitutto all'Università di Verona, grazie alla vostra eh, dipartimento, grazie alla professoressa Formiga con la quale abbiamo avuto subito, come dire, una intesa eh, facile e positiva. Io devo dire, essendo stato ed essendo ancora Presidente del Comitato Consultivo Permanente del Diritto d'Autore, che preciso l'organo di consulenza non del legislatore, ma del governo, quindi del MIBAC, del Ministero, l'onorevole Franceschini, per intenderci. Eh, ho saputo tante cose dell'iter che, che ci è toccato, e dirò qualche cosa, ma tutti i passaggi successivi li conoscete meglio voi di quanto non li conosca io, perché ho cercato di capire diversi passaggi, ma non ci sono tanto riuscito. Quindi oggi ho imparato anche delle cose sotto questo profilo e mi domando se la mancata firma del Ministero della Giustizia, avendogli interloquito con il Ministero della Giustizia, voglia dire che è altro da fare o voglia dire che ha delle perplessità ancora, non lo so. Lo vedremo, sarà poi lo sviluppo successivo a chiarirci questo. Bene, detto questo... Eh... Grazie, io non ho parlato mai di diritto d'autore se non una volta per il nostro caro amico Ubertazzi e sono contento di averlo fatto perché poi è mancato qualche mese fa e quindi quando mi ha chiesto di parlare del diritto connesso dei giornali io ho detto ma Ghigo io non lo farei perché ho un incarico ufficiale, come faccio a parlare? E lui è rimasto così dispiaciuto e deluso che poi ho detto vabbè, tanto parlo in sede scientifica, accademica, quindi va benissimo. Poi sono sempre stato zitto quando, fino a quando la professoressa Formiga non si è fatta avanti, ma lei aveva nome non soltanto di editoria e maestra d'editoria, ma di biblioteche. E per me le biblioteche sono, tra tutti i player che sono in campo, quelli che hanno sempre fatto bene sono sempre stati nella parte del giusto. Per cui quando ci sono di mezzo le biblioteche io sono particolarmente favorevole, ecco. E quindi ho deciso di superare la residua riluttanza, ma anche perché poi dirò delle cose molto basiche e essenziali. Perché ho 25 minuti, credo di averne già utilizzati tre o quattro, quindi eh, non posso dire più che tanto. I temi di cui mi occupo sono sostanzialmente tre, due piccolini, il terzo più grosso, e poi ci sarà una quasi una conclusione. Quello più piccolino è quello sul, sul quadro normativo di riferimento che è già stato un po' illustrato negli interventi che precedono. Quello che vorrei aggiungere sta anche dentro al titolo è la grammatica degli interessi che stanno dietro al diritto d'autore, che sono degli interessi più complessi che in altri settori della proprietà intellettuale. Io credo che quando abbiamo questa sensazione di frustrazione di difficoltà a seguire il contorsionismo del legislatore dobbiamo considerare questa pluralità di interessi che mi sono proposto di cercare di illustrarvi poi eh, il terzo punto è quello di fare una prova sul campo e vedere come questi interessi confliggenti oh, troppo sì, distante. Sì, distante come questi interessi confliggenti sono ancora la prima slide eh? aiuto a scuola purtroppo le slide non devo avere scaricato il software per cui sono un po' piccoline io spero che voi vediate vedete veramente sì, sì. meglio voi vedete meglio probabilmente voi di quanto non veda io però ce l'ho anche qua stampata e quindi dovrei riuscire a vedere che cosa devo dirvi il terzo punto è una specie di prova sul campo vedere in alcuni settori di fare delle verifiche e cercare di comprendere se la composizione da, tra gli interessi confliggenti è riuscita o non è riuscita, per poi concludere. Punto primo, l'iter, il quadro normativo. Eh, se ne è già parlato, ma io voglio ricordare che in realtà abbiamo avuto tanti sogni sull'ingresso del digitale eh, nel campo del copyright e l'ingresso del copyright nel campo del digitale. Questi sogni li abbiamo avuti noi studiosi, eh, io vi risparmio quelle mie perché erano più illusioni che sogni, eh, ma anche nell'ICRUS, eh, anche la eh, Viviane Reding ci hanno presentato in discorsi rimasti celebri un matrimonio tra il copyright e il digitale che era tutto bellezza, tutta armonia, tutto vantaggio per tutti quanti. Ovviamente poi... Scendendo dai sogni alla realtà, ci siamo trovati ad affrontare il tema del value gap, che vuol dire eh, sostanzialmente che eh, le opere dell'ingegno create dagli editori di giornali, dalla musica e in generale dai right holder che hanno diritti sul contenuto, vengono utilizzati online senza essere compensati. Quindi si è passati dai sogni alla realtà, e ci sono state anni di negoziati e di discussioni che hanno portato poi a due direttive noi non parliamo mai della direttiva 789 del 19 la cosiddetta Satcab eh, che riguarda le trasmissioni di opere per satellite cavo non ve ne parlerò neanche io però è importante ricordare che sono due le direttive una grossa e l'altra piccola, ma quella piccola non è trascurabile. Prima c'erano state dieci direttive di cui in realtà Simone ha ragione, già la direttiva InfoSoc del 2001 si occupava del digitale, ma in generale il legislatore europeo che è intervenuto con tantissime direttive si è occupato poco del digitale. Io qui ho citato la direttiva sulle opere orfane, che è stato un po' un precedente collegata alla disciplina delle opere fuori commercio ed è un segno di una maggiore attenzione del legislatore eh, europeo. Quando abbiamo avuto questa direttiva che è dell'aprile del 2019 è iniziato il processo di attuazione in Italia, già ha detto la professor, professoressa Formiga che la legge comunitaria che ha dato i principi e i criteri e eh, la legge 53 del 22 aprile del 2021, l'articolo 9 in particolare, e poi eh, sono iniziati i lavori del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, la cui prima riunione è avvenuta subito dopo, 5 maggio 2021. Parlavate di sassolini nella scarpa da togliersi, in realtà non è un sassolino, però... Io nel settembre del 2019 ho incominciato a dire al Ministro, guardi che poi il 22 di giugno del 2021 sembra lontano ma dietro all'angolo e non ho avuto risposta alcuna. Quindi ci siamo mossi il 5 maggio 2021 e abbiamo fatto un lavoro che è terminato con la trasmissione del testo del Comitato Consultivo Permanente il 9 giugno. Abbiamo fatto, credo, sette riunioni, inclusa una sul SATCAB e, essendo così ristretti i tempi, come dire, la mediazione diventa più difficile perché voi capite che nel campo del diritto d'autore abbiamo eh, musica, editori di giornali, editori di pubblicazioni, eh, enti di gestione collettiva, utilizzatori, consumatori, eh, chi più ne ha più ne metta, tutte eh, le istituzioni c'è stato Agicom, c'è stata una grossa cacofonia, se così posso dire, che è normale, che è fisiologica, ma che nel mio disegno avrebbe dovuto essere stemperata nell'arco di un anno, di un anno e mezzo, e che poi nei fatti è stata eh, in qualche modo gestita, per usare una bruttissima parola, nel giro di un mese e quattro giorni, per cui... Il risultato che forse anche voi avete visto, che è la bozza del comitato consultivo permanente, boh, si può dire forse che è migliore del risultato finale, o forse no, ma certamente poteva essere migliore. E devo anch'io prendermi le responsabilità, poi una ve la eh, evidenzierò. Eh, L'iter successivo, ne sapete più voi di me, quello che è stato detto è tutto corretto e corrisponde alla mia conoscenza, attendiamo soltanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Non credo che ci siano sorprese. In termini generali è cambiato il 10% circa della legge sul diritto d'autore, quindi non poco, e in punti strategici. La cosa tipica da sottolineare è e che eh, essendo una normativa italiana c'è moltissimo ruolo svolto dall'Agicom che deve fare tutta una serie di regolamenti nei 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mi viene da pensare che sia Agicom che dice aspettate a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale perché noi non siamo pronti No, mi viene in mente mentre vi sto parlando eh? non è che sia un'ipotesi attendibile la mia ma può anche darsi Agicom, devo dire, è sempre stata molto puntuale nei suoi interventi. Io l'ho criticata in passato per essere fin troppo vogliosa di intervenire nel campo del diritto d'autore. Vedremo se anche questa volta i molteplici compiti che le sono affidati, che sono compiti di innanzitutto fare dei regolamenti, verranno assolti con lo stesso entusiasmo e la stessa tempestività che ha dimostrato in passato. Poi in Italia ci sono gli enti di gestione collettiva e quindi sostanzialmente siae per eh, i, eh, i right holders, ma poi gli altri enti di gestione collettiva indipendenti, eh, in realtà sono i colletti EGI, enti di gestione indipendente, e quelli degli artisti interpreti esecutori, e esecutori, è una legge che tiene molto conto di queste entità e forse tutto sommato ha ragione, io forse per motivi storici ho avuto modo di apprezzare in molti casi l'intervento e l'operatività della SIAE, che viceversa non gode tantissima popolarità presso i giovani, anche se poi certe volte, ad esempio come esponente di Creative Commons, ho cercato di convincervi a fare delle cose che non hanno fatto, ma comunque. Il futuro. Il futuro è importante perché non siamo arrivati a una sistemazione. Abbiamo da considerare, eh, qui effettivamente devo andare avanti con le slide, scusatemi, mi sono perso. Ecco, qua siamo al futuro. DSA, Digital Services Act, deliberato eh, come testo di proposta della Commissione nel dicembre dell'anno scorso, dovrebbe essere Digital Services Act, un intervento complessivo sulle piattaforme, piramidale, ma con una disciplina particolarmente importante sulle grandi piattaforme digitali, per intenderci Google e YouTube, eh, che vedremo se viene approvato o non viene approvato, entro quali termini, ma se venisse approvato cambierebbe molte cose della disciplina che stiamo esaminando. Io su, su questo dirò qualcosa più avanti. Digital Markets Act che mira a creare più competitività, ci eh, sono dei profili antitrust, Digital Governance Act che regola gli intermediari eh, nel campo del digitale e anche Public Sector Information e una botta di regolazione dell'intelligenza artificiale. Eh, ci sono anche, l'ho scritto in piccolino, un po' perché me ne vergogno, un regolamento sul terrorismo e un regolamento sul chat control che mira a controllare la pedopornografia, che sono estremamente invasive della libertà di tutti quanti, ma sono già regolamenti e se uno vuole avere il quadro completo non deve dimenticarli. Finiamo di parlare del futuro, e quindi ci avviamo al secondo segmento, che è quello dell'analisi degli interessi, dicendo che comunque c'è una controversia perché tra tutti i polacchi, che sono i meno eh, pro diritti fondamentali, hanno impugnato la direttiva dicendo che era in violazione delle norme della Carta dei diritti fondamentali. Abbiamo già avuto l'opinione dell'Avvocato Generale, attendiamo la sentenza. E quindi la direttiva che noi abbiamo attuato è una direttiva che potrebbe essere confermata o non essere confermata. Eh, mi sembra che è probabile che venga confermata, ma quello che è interessante è che l'Avvocato Generale ha incominciato a dire sì, può andare bene purché la si intenda in questo modo. E quindi bisogna anche vedere che le nostre soluzioni siano conformi a quello che dice l'Avvocato Generale. Secondo punto, quali sono gli interessi sottesi al diritto d'autore? Gli interessi sottesi al diritto d'autore sono interessi più, grazie, sono interessi più eh, complessi che in altri settori, eh, perché eh, se noi facciamo una, uno schema degli interessi sottesi alla disciplina del diritto d'autore, vediamo che ci sono tre categorie di soggetti che sono presi in considerazione. E tutelati e sono i creatori quindi eh, gli scrittori gli artisti quelli che creano nuova proprietà intellettuale l'industria che è un passaggio fondamentale perché salvo pochissime eccezioni i creatori non raggiungono il loro pubblico direttamente non lo raggiungevano prima del digitale e infine gli utilizzatori eh, dove noi abbiamo avuto approcci molto diversi perché un grande studioso come Giorgio Po ha detto che il primato, la primazia nella gerarchia di valori sta agli autori, il lavoro è costituzionalmente protetto, il lavoro artistico in particolare, è un po' la concezione della rivoluzione francese che diceva che la proprietà intellettuale è la più sacra di tutte le proprietà. Poi ci sono Coloro come Ascarelli che dicevano sì, ma noi proteggiamo gli autori mica per fare un piacere a loro e perché portano agli utilizzatori delle cose importanti per la cultura, per il dibattito politico. Quindi, number one sarebbero gli utilizzatori. E gli americani, come Jerry Reichman, che venendo sempre in Italia ci convince ogni tanto della bontà di questa impostazione, l'industria è fondamentale perché quello che dice Reichman ha ragione e che se tu sei un creatore puoi perdere del tempo e del denaro, ma poco, per un'opera che poi non ha successo, ma chi porta veramente l'opera al pubblico è l'industria e deve avere una capacità straordinaria perché sennò tutto l'investimento va perduto. Quindi essendo questi i tre interessi confliggenti, due osservazioni, uno che storicamente è quello che viene per primo, è quello dell'industria, la buona regina Anna intervenuta in Inghilterra nel 1709, non per incitamento dei creatori e degli autori, ma dell'industria. E l'altra cosa da dire è che se noi guardiamo campi come il diritto dei brevetti e il diritto dei marchi, che è il mio diritto, perché io sono studioso dei marchi, eh, è molto più semplice, perché ci sono sempre soltanto due interessi. Qua incominciamo ad averne tre e vedremo che la cosa si complica anche con, eh, ancora più con il digitale. Ecco, parliamo del razionale della tutela, ma perché mai il sistema giuridico dovrebbe tutelare la proprietà intellettuale e il diritto d'autore? Ma per quello che ci è sempre stato spiegato, che si chiama di public goods, si tratta di public goods, di beni pubblici, nei quali si ha un fallimento del mercato, perché. Eh, se io ho una nuova idea creativa, un nuovo libro, ma anche una nuova soluzione tecnologica, questa può essere imitata da chiunque e questo azzera l'incentivo a creare, perché le idee sono non rivali, nel senso che possono essere liberamente imitate di per sé, possono essere consumate da più di una persona. Se io mangio una mela, Simone non può mangiare la stessa mela ma se io leggo un testo Simone può leggere lo stesso testo e sono non rivali anche nella produzione, lo vedremo in particolare nel digitale. Allora il diritto interviene dicendo ma noi diamo una esclusiva in modo da incentivare, in modo da incentivare gli autori e i loro avventi causa a creare quello che altrimenti non sarebbe protetto e questo è nell'interesse di tutti quanti. Questa è la parte semplice, però poi diventa complicata quando le cose si svolgono. Qui c'è una tabella che eh, ha forse un, un errore, si sì, dice anche così, eh, ma adesso lo correggiamo subito. An troviamo al primo punto i creatori come prima, ma i creatori non sono soltanto i creatori che hanno già creato, ma anche la libertà dei creatori downstream, quelli futuri che se si dà troppo tutela al passato non hanno libertà e sempre a vantaggio dei creatori abbiamo gli enti di gestione collettiva. Abbiamo già una complicazione. Poi l'industria eh, si, eh, si sdoppia e si, forse si triplica anche perché accanto ai tradizionali editori, gli aventi causa degli autori, saltano fuori le piattaforme che sono anche industria ma hanno degli interessi che sono interessi a prendere e moltiplicare senza pagare quindi un'industria sì ma un'industria con finalità molto diverse e confliggenti. Gli utilizzatori continuano ad esserci che è sbagliato perché avrei dovuto mettere tre di fronte agli utilizzatori i quali però nell'epoca attuale diventano anche dei creatori infatti si parla di eh, User generated content, di contenuti eh, eh, generati dagli utilizzatori, e abbiamo anche eh, la comparsa del ruolo importante di cui, a cui accennavo prima, delle biblioteche, e diventa chiaro quello che era implicito in passato: c'è un interesse collettivo sotteso al diritto d'autore, che forse è per me è il più importante di tutti. Io racconto sempre ai miei studenti la favoletta di, di Samuel Johnson che eh, prima del diritto d'autore era uno stipendiato del Earl of Chesterfield e quindi diceva le cose che il suo padrone, il signore, voleva che lui dicesse. Poi, la regina Anna dal copyright, Samuel Johnson, passa un numero enorme di anni a scrivere il miglior dizionario della lingua inglese che sia mai stato scritto, ancora oggi è preso come base, diventa più ricco dell'Earl of Chesterfield. E a quel punto incomincia a dire veramente quello che pensa. La libertà di espressione è consentita dall'indipendenza economica ottenuta dagli autori. Il dibattito e l'opinione pubblica, Habermas ci parlerà poi dell'opinione pubblica da tedesco, ma l'opinione pubblica grande del Settecento è quella del mondo anglosassone. Noi continentali siamo molto indietro rispetto a loro. E il diritto d'autore dà un contributo fondamentale a questo. Finisco di, questo, di parlare di questo secondo tema parlando della discontinuità del digitale. Ho già dato un quadro prima semplice, e poi complicato. E quello che dico è che la complicazione... Grazie professoressa, io mi perdo un po' nella foga del parlare. Quindi mi dimentico di... Certo, se... Si, così, si riesce a seguire senza problemi. Ok. Il digitale che cosa cambia? Che eh, consente la creazione di copie perfette, perché la copia digitale è identica, a, si parlava di una crisi ontologica della copia, anche perché non si sa che cos'è l'originale e che cos'è la copia, sono tutte uguali. Sono infinite, sono senza costo di produzione, ma soprattutto senza costo di distribuzione. Pensate ai libri e ai dischi quando erano in vinile. L'impresa aveva dei costi enormi non nella stampa del libro soltanto e del disco in vinile, ma nella distribuzione che doveva raggiungere capillarmente tutti i punti di vendita, per poi ritirarli con delle complicazioni contrattuali di contratto estimatorio e così via. Tutto questo è superato dal digitale, però questo sembra essere meraviglioso, questa è la ragione per la quale ci eravamo in tanti eccitati, però... In realtà le copie digitali comportano delle esternalità, delle esternalità perché nel momento in cui è così facile fare delle copie e farle circolare senza costi, questo vuol dire che gli autori e le imprese che, a cui gli autori si appoggiano rischiano di perdere qualunque incentivo per la cannibalizzazione di copie non autorizzate che circolano in rete. D'altro canto ci sono anche esternalità se noi vediamo le cose dal punto di vista degli utilizzatori e degli interessi collettivi, perché io sono stato il chairman del copyright subgroup dell'iniziativa delle biblioteche digitali a livello europeo, che è stata un'esperienza, devo dire, di, di grandissimo, eh, estremamente positiva sotto tutti i profili, anche nei rapporti con, eh, diciamo, i committenti politici più di quanto non abbia potuto dire e vedere qua in italia e una volta che si sono digitalizzate delle copie una volta che le biblioteche hanno fatto delle copie digitali di ciò che c'è nelle loro raccolte, è un'esternalità negativa che queste copie non siano accessibili a tutti ed è anche un'esternalità negativa che la eh, biblioteca nazionale tedesca faccia una copia e che altrettanto debbano fare le altre biblioteche degli altri 27 stati membri, un costo ingente, non giustificato, per cui ci troviamo di fronte a una mediazione sempre più difficile perché facendo in un modo si sacrificano ingiustamente gli interessi dei titolari e dei loro venti cause. E nell'altro si sacrificano gli interessi degli intermediari, delle biblioteche e della collettività. Le piattaforme digitali in tutto questo entrano e scompigliano, vedremo come. E, eh, come sono stati affrontati questi conflitti di interesse in direttiva? Questo è il terzo e ultimo tema che potete immaginare che sarà piuttosto breve in alcuni passaggi, poi quando arriviamo all'articolo 17 diventa di nuovo un pochino complicato, ma poi almeno siamo alla fine. E dicevo, questa direttiva come affronta questi nodi? Io non tratto, perché ne parleranno gli altri, eh, di, alcuni, di, alcuni temi, di alcuni temi importanti, text and data mining. Lasciatemi dire, dare un voto come è stato affrontato e risolto questo problema. Secondo me text e data mining siamo 5 meno meno come soluzione. Eh, qualcuno poi ne parlerà, ma avete già la mia valutazione. Didattica online siamo a 7. Eh, licenze collettive estese non l'abbiamo attuato, quindi direi non applicabile. E la soluzione del, degli scandinavi noi abbiamo detto vade retro satana. Eh, il diritto degli editori di giornali va bene per alcuni aspetti, poi c'è stato quello che l'antitrust ha segnalato, e cioè che non noi, ma poi nell'iter successivo hanno voluto metterci delle cose che ha inventato Mardoc in Australia, hanno attuato i francesi e che è in palese eccesso di delega. Quindi io direi diritto degli editori di giornali, sei meno per la parte conforme alla direttiva. E non, no, non, non qualificabile per quello che riguarda quello che è necessario di delega. Non qualificabile il diritto di panorama. Io come Creative Commons ho sempre cercato di dire, ma guardate che se esistono delle, delle opere che sono in eh, dominio pubblico, i monumenti di Firenze piuttosto che di Verona queste devono poter essere, poter essere riprodotte liberamente. Nel momento in cui il, libro, il diritto d'autore dice che sono libere, sono libere. Però c'è la legislazione sui beni culturali. Io ho cercato di dire sì, ma abbiamo l'articolo 32 della legge urbana che consente di fare tutte le modifiche che sono coerenti con l'attuazione direttiva. Mi hanno detto giustamente che l'articolo 32 non, non giovava, hanno ragione loro, quindi io mi sono ritirato in buon ordine, sapevo che dovevo tentare l'onore salvo, però il fatto di non aver attuato la libertà di panorama né a livello europeo né a livello nazionale ci mette veramente con un voto molto molto basso. Adesso passiamo alle verifiche che faccio, che sono quattro, e in realtà le prime tre, soprattutto le prime due, sono abbastanza semplici. La disciplina sui creatori intesi come autori ma anche come artisti, interpreti, esecutori. Ma qui siamo a un otto e mezzo perché... Siamo a un otto e mezzo perché finalmente abbiamo un legislatore europeo che interviene per dire alcune cose basilari in tema di giusta remunerazione, in tema di trasparenza e viva Dio che le abbiamo. Volete un'analisi più precisa? C'è un bellissimo articolo di... Michele Bertani, che trovate in bibliografia. Io non dico di più perché il tempo è quello che è. Però qui veramente il legislatore europeo ha fatto bene, si può sempre far meglio, ma il, certe volte il meglio nemico del bene. Eh, il legislatore italiano non ha peggiorato la situazione, questo è già molto. Eh, Opere fuori di commercio. Opere fuori di commercio, c'è una parte positiva e poi una parte negativa di cui mi prendo anch'io la responsabilità. Opere fuori commercio, opere che da dieci anni non sono pubblicate, eh, se appartengono alle collezioni permanenti delle biblioteche, degli archivi, dei musei, possono essere riprodotte, distribuite e comunicate al pubblico. Chi non vuole che questo venga ha un diritto di opt-out. Secondo me è estremamente positivo, con tutta la spesa che si è fatta sulla digitalizzazione che ricordavo prima, è veramente un minimo eh, mettere a disposizione, con dei meccanismi che presuppongono dell'intervento di un ente di gestione collettiva, oltre che l'istituzione pubblica, e con un opt-out degli autori. disciplina estremamente eh, equilibrata, direi. Voto alto, devo dire, noi siamo, abbiamo fatto una scivolata, noi compreso, perché in realtà eh, per quello che riguarda le opere fuori commercio c'erano due strade, eh, se non funzionava la licenza dell'ente gestione collettiva doveva esserci un'eccezione limitazione. Nel testo italiano questo è scomparso, perché, ma diciamo che anche... Se volete, io stesso me lo sono fatto scappare. Poi l'amico Maurizio Borghi mi dice «Ma Marco, dove l'avete messo quello? Io ho fatto così, ma era tardi. Ho cercato di recuperarlo in tutti i modi, che non posso dirvi, eh, però non ci sono riuscito, però mi sono schiaffeggiato tante volte per averlo perso per strada». Teniamo presente che normalmente c'è tempo poi per un biennio per ritornare in sede di decreti correttivi. E a quel punto speriamo. Articolo 6 della direttiva. Qui il voto invece è basso, perché il legislatore europeo e il legislatore italiano con una norma quasi fotocopia dicono che le biblioteche, i musei, gli archivi possono digitalizzare le eh, opere permanentemente nelle loro collezioni e poi, punto, una volta che hanno digitalizzato abbiamo quelli che vengono chiamati dark archives, che servono moltissimo per migrarli nel caso in cui vadano persi, incendiati, i formati cambiano e quindi se c'è una copia digitale possono essere portati avanti. La professoressa Formiga può insegnarmi tantissime cose su questo. Però non basta, perché una volta che io ho digitalizzato abbiamo un'altra previsione che dice che è possibile... L'accesso attraverso terminali dedicati dell'istituzione eh, era, se non ricordo male, la lettera N del paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva InfoSoc. La è possibile accedere attraverso i video terminali, ma non è possibile riprodurre. Qui è possibile riprodurre e non far accedere, le due cose non si parlano. Per cui abbiamo queste copie che costano ma che non sono utilizzabili forse la soluzione va trovata nella giurisprudenza europea qui ho citato questo caso Eugen Ulmer che ci dice ma se noi abbiamo digitalizzato delle collezioni specifiche può considerarsi implicita nella lettera N la possibilità che l'ente che ha riprodotto metta a disposizione però deve essere specifico a Torino abbiamo da vent'anni un master di proprietà intellettuale, abbiamo la più bella biblioteca di proprietà intellettuale d'Italia, credo, perché abbiamo avuto tante risorse, non perché siamo più bravi. Noi potremmo dire, visto che questa viene digitalizzata, noi consentiamo l'accesso su terminali dedicati anche ai nostri studenti al BIT, ai nostri fuori. E questo eh, dovrebbe essere consentito. Si può fare, secondo me, o perché si applica il caso Ulmer, oppure perché si dà attuazione all'articolo 25 della direttiva che dice in sostanza si può mettere insieme una norma della direttiva nuova con quella di quella vecchia. E allora io proporrei di combinare la vecchia norma sull'accesso dai terminali dedicati con questa sulla riproduzione. Magari ci arriviamo. Certamente c'è il tema della territorialità, per cui non è possibile che quello che digitalizziamo noi diciamo ai 27, 26 stati membri, guardate che noi l'abbiamo a Torino, volete che ve lo mettiamo a disposizione? Questo non si può fare e forse gli editori ci diranno che c'è ragione, per cui non si possa fare. Vedo che il professor Attanasio simpatizza per gli editori e posso anche capirlo. Grazie. L'articolo 17 è quello più difficile, ma poi andiamo a muovere verso le conclusioni. Cioè, sì, ancora... un esatto, sono un po' lunghi. ho no, solo più l'articolo 17 sì, sì, sì, e sì, le conclusioni. Tue, sì, sì. davanti con la <ride> Brava. L'articolo 17 riguarda l'utilizzo di opere protette da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Io me lo dimentico sempre, si dice PSCCO, vuol dire le grandi piattaforme digitali, per intenderci. Allora, diciamo due parole sulle piattaforme digitali, per ricordare che hanno costi marginali zero ed esternalità di rete, che vuol dire che sono destinate, una volta che partono, a conquistare tutto il mercato, come è successo per Google, come è successo per Facebook, come è successo per YouTube, sono giganti dell'informazione, dice l'Economist, da molti anni. Eh, secondo me ha più ragione Mark Lemlich, quando dice che in realtà sono dei monopsonisti dei dati, perché siccome non chiedono dei soldi agli utilizzatori, non è che abbiano una quota di mercato, Se ce l'hanno su di uno dei Sono piattaforme, quindi sono operanti su due mercati e hanno delle quote sul secondo mercato, quello pagante della pubblicità. Però la cosa fondamentale è che sono monopsonisti degli, o oligopsonisti eh, dell'informazione, nel senso che tutti i dati che loro hanno sono quelli che consentono la profilazione di tutti e ciascuno di noi dentro questa stanza, per cui si saprà che è inutile cercare di, fare, di vendere una certa cosa al professor Attanasio, mentre io sono molto sensibile, perché i nostri dati sono a disposizione. Essendo questa la loro caratteristica, eh, le piattaforme, le grandi piattaforme digitali hanno un impatto che voi conoscete eh, enorme, non soltanto sui mercati ma anche sulle istituzioni. Eh, secondo me hanno un eh, impatto negativo sulla innovazione, sul processo politico. Quello che ci interessa, però parlando di copyright, è stata la prima invasione di campo nel campo della pubblicità, delle notizie e della musica, che ha messo veramente in un angolo eh, i mainstream media, quindi gli editori musicali normali, i giornali e eh, le radio e le televisioni. Ma non dimentichiamo mai che togliendo reddito a questi soggetti, li ha tolto anche noi questi soggetti, pagavano le tasse, cioè Sky piuttosto che i giornali, quando hanno dei redditi, pagano delle tasse su questi redditi, quando questi danari vanno a finire nella controllata irlandese di questi soggetti, noi non abbiamo neanche più tasse, sì. per cui abbiamo un'opera di erosione e di svuotamento. Quello che però dico scrivendo Seneca, en dove siamo? Siamo già? Seneca en de Sì. Eh, questo è soltanto l'inizio perché noi lo vediamo nel campo della pubblicità, della musica, dei giornali, ma arriva nell'assicurazione, arriva nei mercati finanziari, arriva nella medicina che diventa tutta non diagnostica ma predittiva. Quindi questi sono soggetti che operano, e qui cambio la slide, una grande erosione, no, forse non andato troppo avanti. La grande erosione dei diritti, dov'è? Ah, è stata messa insieme. Qualcuno ha unificato due, due slide. E parlo della grande erosione e eh, ancora segnalo che le piattaforme hanno dei poteri di fatto, perché voglio ricordare che se abbiamo un brevetto, un marchio, un copyright, prima di che il titolare possa far cessare l'utilizzazione del suo diritto ci va un intervento del giudice, mentre invece le piattaforme hanno la tecnologia per cui impediscono di fatto, hanno un potere di fatto di impedire l'accesso a quello che non vogliono che sia oggetto di accesso. Quindi si pone un grande tema di regolazione delle piattaforme. Io in passato ho guardato anche con simpatia alle piattaforme, perché sono state un fattore di innovazione. In questo momento devo dire, vedo Giuseppe e dice no, hai sbagliato, sì ho sbagliato. Okay. Adesso no. Eh? Adesso, Adesso no. Eh, in un primo momento sono stati un fattore da guardare con attenzione. Io ricordo quando negoziavamo a livello della Commissione Europea, gli editori non volevano far entrare Google nelle nostre discussioni, e cioè, ma non è democratico non fare sedere Google al tavolo in cui si parla della digitalizzazione delle biblioteche. E gli editori dicevano finché ci sono loro non vogliamo sederci eh, tutto sommato avrà ragione gli editori o forse no non lo so questo non ho mai capito ho ancora dei dubbi Atanasio mi dirà poi la sua opinione dopo noi arriviamo all'articolo 17 che cerca di contrastare lo strapotere delle, delle grandi piattaforme e eh, lo cerca di contrastare con una norma piuttosto complessa che però vi faccio notare e eh, copre tre pagine mentre quelle successive si saltano. Il primo I primi tre paragrafi ci dicono che cosa sono le grandi piattaforme, ci dicono attenzione, guardate che comunicano al pubblico che è un punto che si discuteva prima e non godono dei benefici della direttiva e-commerce che dava loro delle immunità. I paragrafi 4 e 5 dicono che eh, nel caso in cui le piattaforme usino delle opere protette devono svolgere dei best efforts dei massimi sforzi per fare tre cose negoziare degli accordi con gli aventi diritto eventualmente attraverso gli enti di gestione collettiva due se ci sono delle opere perché il problema delle piattaforme è che non sono loro che mettono su le cose sono gli utenti che le mettono su e quando risulti che ci siano delle opere protette e quindi in violazione dei diritti che sono state messe su devono di nuovo svolgere dei best efforts per impedire che queste eh, siano sulla piattaforma stay down questa sarebbe la lettera B e la lettera C parla del takedown, il fatto che con una segnalazione del venti diritto bisogna agire immediatamente. Qui, come rilievi tecnici, ne svolgo soltanto un paio. Per dire che questa storia dei massimi sforzi è stato un tormentone, ma secondo me è una perdita di tempo. Perché. Intanto qualunque cosa abbia scritto il legislatore italiano fa fede a quello che sta stata la direttiva, perché poi decide Corte Giustizia. Io stesso ho, sono stato persuasivo, fatto adottare un'addizione che era basata sul testo della legge delega, che poi non è stata seguita nel testo definitivo, ma secondo me è una tempesta in un bicchiere d'acqua perché... Sarà il testo europeo che decide, non quello che ha scritto Ricolfi piuttosto quello che ha scritto il Parlamento italiano. E La cosa che invece vorrei dire molto forte è che c'è sempre l'alternativa eh, tra disabilitare l'accesso o rimuovere il contenuto, che è molto seria, perché disabilitare l'accesso vuol dire che in quel particolare... Sono alla pagina 16. Eh, disabilitare l'accesso vuol dire impedire l'accesso anche a dei contenuti che possono essere in parte legittimi. È quello che regimi come la Turchia e la Russia hanno fatto nei confronti di certe pubblicazioni dicendo a queste non si può accedere. Invece noi dobbiamo bloccare la singola informazione. Rimuovere il contenuto è un'alternativa, la scelta tra le due è una scelta delicata, ma che deve essere conforme eh, al principio della minimizzazione della restrittività, perché se no andiamo contro la giurisprudenza non della Corte di Giustizia, ma della Corte di Strasburgo, European Court of Human Rights. Molto di questo viene fatto con gli upload filters, con gli strumenti, con le tecniche algoritmiche di riconoscimento di contenuti illegittimi. E qui avevo cercato di introdurre una dizione che non fosse così univoca, che rendesse possibile anche altre alternative. Quello che devo ricordare è che... Eh, gli upload filters operano nel momento del caricamento quindi prima ancora che gli aventi diritto abbiano potuto intervenire a chiedere di buttare giù e usando degli algoritmi è indispensabile che questi algoritmi corrispondano, corrispondano a delle caratteristiche di trasparenza che oggi non ci sono ma che dovranno essere raggiunte perché anche Guard nelle sue conclusioni ci dice che questa è una condizione indispensabile per la legittimità. Eh sì, dobbiamo... sì finisco, finisco, dicendo, finisco dicendo che ci sono delle limitazioni, delle eccezioni per user generated content che critica, satira eh, e se gli utilizzatori vengono tagliati fuori ci sono dei meccanismi di reclamo che commento il principale meccanismo di reclamo che la principale osservazione che faccio è che dovremmo metterci in conformità a quello che è la norma futura il Digital Services Act sotto questo profilo siamo penosamente indietro non soltanto rispetto al DSA ma anche rispetto alla direttiva abbiamo attuato malissimo insomma poi, eh... Gli atti di mettere a disposizione, no? sì, Anche Sì, sì, Quindi... sì. E in sostanza, quello chiudendo quasi una conclusione, eh, io credo che sia giusto affrontare il tema delle piattaforme. Credo che sia giusto cercare di eh, proteggere i contenuti, però ritengo che proprio per come è fatto il diritto d'autore non si possano perdere di vista gli interessi degli utilizzatori. E non si possa dimenticare gli interessi pubblici che si hanno alla conservazione della critica, della parodia e degli spazi di libertà, perché questo è il pane e il sale del diritto d'autore. Grazie. Scusatemi se sono andato molto fuori. Oh.